Ministro per lei abbiamo due domande, innanzitutto grazie per la sua presenza a Politicamente Scorretto che è sicuramente una presenza importante che legittima eh, questa serie di incontri organizzati dal Comune di Casalecchio di Reno. Io per lei avrei eh, due domande, la prima delle quali è riferita ai recenti fatti di Parigi ed è una domanda volevo chiederle eh, che ruolo hanno le politiche di integrazione per la sicurezza del nostro Paese. Ma io credo che abbiano un grande valore e comunque in ogni caso le politiche di integrazione sono importanti perché noi abbiamo bisogno, al di là della sicurezza, di una condizione che vale per tutti i cittadini. Non debbono essere discriminati, nessun cittadino mai e nessuna condizione deve essere discriminato. Quindi questo vale senza problemi di sicurezza, con problemi di sicurezza, è sempre un tema di ogni comunità. Se noi vogliamo avere delle comunità che vivono bene, che vivono in armonia, il tema della relazione tra i componenti di una comunità è tema che è sempre presente. Naturalmente se una comunità è più armonica, condivide, si sente più responsabile, evidentemente aiuta anche sul piano della sicurezza, quindi io credo che sia molto importante, ma io non metterei mai davanti come primo tema la sicurezza, io parto sempre dal fatto che una buona comunità è una buona comunità, una persona non deve mai essere discriminata, poi questo aiuta anche la sicurezza, ma se rovesciamo il punto di partenza e cominciamo a pensare che le cose le facciamo per ragione di sicurezza, allora io credo che cambiamo l'ordine dei valori e questo non va bene per nulla ok, eh, cambiando un momento discorso questa mattina qui a Politicamente Scorretto parleremo di Emilia Andrina il processo, il maxiprocesso che per la uno dei più importanti da questo punto di vista che per la prima volta riguarda anche la regione Emilia-Romagna ecco ormai noi ci avviciniamo eh, ad aver messo insieme diciamo, quasi dieci anni di crisi economica in che modo la crisi economica secondo lei ha favorito le mafie nel tessuto sociale economico dell'Italia? ma questo io credo sia un dato Oggettivo, quando c'è una crisi, quando c'è una difficoltà il tessuto è più debole, l'imprenditore, il cittadino, la comunità sono più permeabili perché quando sei di fronte ad un problema acuto hai un negozio, devi chiuderlo perché non sai come fare a tirare avanti, se si presenta qualcuno che ti dà una qualche soluzione non ti fai moltissime domande per ma come mai. E quindi questo è un elemento che abbassa il livello di guardia, il livello di attenzione e di fatto facilita questa situazione, ma l'abbiamo vista in tante realtà, Insomma, nei grandi processi di trasformazione o nei grandi fenomeni di cambiamento esiste sempre un margine di maggiore, diciamo così, permeabilità. Il problema vero è che tutti teniamo la guardia alta, che tutti quanti siano attenti e nessuno pensi di essere immune, che sia fuori da ogni rischio, perché questo non è forse questa storia di molti anni fa, oggi, ma lo dice il dato che la finanza è un meccanismo che arriva rapidamente in tempo reale in ogni fenomeno. Molto spesso ci sono fatti che sono tra virgolette difficili da ricostruire in termini di connessioni e collegamenti perché ci sono coperture, ci sono eh, fasi difficilmente leggibili nei processi economici e questo naturalmente rende le cose molto più difficili, ma io credo che questa sia un'attenzione che bisogna tenere alta perché vale per tutto il nostro paese, vale in generale, insomma, la lotta per la legalità è comunque uno degli obiettivi fondamentali se vogliamo avere una società efficace, se vogliamo avere una società che condivide le responsabilità, se vogliamo dare in termini generali un senso di giustizia. Da questo punto di vista, cosa pensa di manifestazioni come politicamente scorretto? Io credo che riflettere, discutere, non aver paura di affrontare gli argomenti sia sempre una buona cosa, io credo che la verità o comunque lo sforzo di riflettere, di analizzare le cose, di guardarle da vicino sia un fatto assolutamente positivo, bisogna non come posso dire, pensare che la quiete come pellicola che tiene tutto sotto sia una buona soluzione, non credo che sia questo, io credo che la curiosità intellettuale e la voglia civica di capire e impegnarsi per vivere in un contesto positivo sia da premiare e da valutare, quindi io credo che queste iniziative siano molto importanti, molto positive nel rapporto con le collettività, con le scuole, con i giovani perché bisogna amare questa voglia di capire le cose, quindi bisogna cercare di sostenerla.